Thank <laughs> you. Buonasera a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle Termopili Oggi siamo qui insieme a tantissimi ospiti eh, di una certa importanza e ovviamente come spesso, eh, è, stato, come spesso è stato di grande spessore e Innanzitutto ho il piacere di presentarvi l'esperto di intelligence nonché Ehm, analista geopolitica geopolitico molto raffinato Gianluca Sciorilli Salve. ciao a tutti ciao. Anche buonasera in, a tutti in, in trasmissioni diciamo come Border Nights o di altro genere seguitissime dalla, da chi si interessa di controinformazione poi abbiamo eh, Fiorenzo eh, Fraioli eh, che ormai mh, i nostri ascoltatori eh, hanno imparato a conoscere perché è spesso ospite da noi ma che ha una pagina seguitissima su rumble eh, ho il piacere di presentare un mio amico eh, carissimo l'avvocato salvo romeo che è la prima volta che è qui ospite alle termopili ciao salvo buonasera a tutti dirigente regionale di fratelli d'italia che eh, oggi sarà un pochino non tantissimo perché conosco le sue idee e sono in parte vicine alle nostre però sarà un pochino in minoranza rispetto a, a quello che di solito a, su, cui, a quello, insomma, su cui di solito dibattiamo e non so come presentare perché non vuole essere presentato come professore in effetti ultimamente non è che è un complimento comunque l'intellettuale il, il eh, lo scrittore, ecco, Salvo Garufi. Eh, Salve, buonasera a tutti. E il nostro, eh, come al solito, ultimo mi, mi perdono, esperto eh, della pagina culturale delle Termopoli, Salvo Garconi. Buonasera a tutti. Allora, Gianluca, noi spesso ci siamo ritrovati qui a parlare della situazione eh, geopolitica in relazione alla pandemia, quando tutti pensavano che questa pandemia fosse una crisi solamente sanitaria noi sono due anni eh, insomma, sin dal primo momento possiamo dire sin da gennaio che denunciavamo l'essere politico di, di questa crisi e non sanitaria e dopodiché quando è scoppiata questo, questa guerra questo conflitto in Ucraina molte delle nostre tesi si sono confermate però eh, spesso ero io quello che un po' cercava di dare un'anima spirituale alla discussione circondato da persone seppur di grande eh, preparazione però che davano un'interpretazione più materialista. Io sono rimasto colpito dalla tua intervista perché cercava, come spesso faccio io, di, di tenere insieme entrambi i punti di vista. Ora, eh, per chi non ti conoscesse tu sei anche vicino a Monsignor Viganò che è stato nunzio apostolico negli Stati Uniti ed ha espresso opinioni contro la gestione di Bergoglio, forse addirittura come Don Minutella, eh, avanzando eh, l'ipotesi che non, non è lui il vero Papa, ma Benedetto XVI. Allo stesso tempo sei vicino a persone eh, molto vicine a Trump, come il generale Flynn e Bannon, Steve Bannon. Quindi ci puoi dire, da un punto di vista eh, americano, ma di opposizione a quello che stanno facendo adesso gli Stati Uniti, che... Eh, Mh, però con un'idea un, un italiana con un'interpretazione italiana quello che sta succedendo a livello geopolitico è come eh, gli americani eh, vedono questa situazione quindi a te la parola eh... ah, oh, una no. cosa prima di iniziare qui si chiude la trasmissione su Youtube perché siamo stanchi delle continue censure chi vuole vedere il video integrale eh, si trova su Rumble vai